bella ragazzi sono xgod benvenuti a questo nuovo video in questo video farò um, giocherò a minecraft um, nella 1.8.1 come si vede qui in survival ovviamente e quindi farò una serie qui che non morirò Oh, bu. oppure boh boh boh allora intanto pozioni vabbè ci di... vediamo il coso generatore generatore ovviamente ok senza chiederci perché ehm, scusate se non ho fatto nuovi video nuovi per eh, tipo un anno <ride> ehm, dicevo scusate se non ho fatto vi nuovi video ma non funziona perché fa caga eh, l'acqua un attimo si aggiusta carica tutto opzioni aggiustiamo tutto grafica veloce Bene. 10 chunks 80 particelle Ok Ok minimo per 0, no, non muore Nuovo veloce Ok Ok Devo andare un po' più verso Ok allora Ottimo ragazzi ragazza bonus perchè sennò Dipende lo scopo Cioè se tipo spawn una volta Intendevo una a volte può capitare di sponare anche dentro una caverna perciò non ve conto se sponavo là dentro ero morto vediamo sono, sono su una montagna boom si è sparta Pitch. sono su una montagna ero su una montagna eh ora in quel tempo muoio vabbè iniziamo a prendere un minerale materiale qua minerale Minecraft. ho scoperto che praticamente il mio microfono si sente finissimo perciò boh perciò devo tentare di parlare forte però siccome c'è siccome anche se ho una mia stanza anche se ho la porta chiusa si sente tutto eh, peccato, un po' mi vergogno a fare i video quando c'è gente a casa oppure c'è gente che possa sentirmi. Cioè. Anche perché i video non li faccio mai, cioè quasi mai, le quelle poche volte che li faccio mi, mi vengono male. E siccome la mia connessione non è una delle migliori, devo anche ehm, fare far durare poco i video devo uscire almeno a farne tipo di 10 minuti massimo perciò devo durare poco poco poco perciò eh, perciò perciò perciò perciò dicevo quindi appena mi faccio una casetta o almeno non in una casa ma vabbè Appen appena trovo un posto dove stare ma devo trovarlo subito vediamo 25 ok non me ne serve più ehm, appena trovo un alloggio ehm, stop perciò prendiamo questo questo questo vediamo la difficoltà normale non mettiamo facile perché non ce la faccio a giocare non sono abituato molto a giocare con i mob perciò la maggior parte delle volte esplodo allora dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai vabbè dai dai dai dai dai dai dai what the fuck andiamo lì che c'è anche il legno sembra un'isola per sopravvivere strano cioè sembra di quelle isolette strane molto strano tutto è strano tutto è strano ferro no però non posso cambiare proprio con il legno eh, mi sa che sto parlando un po' troppo troppo troppo piano non è vero vabbè dai prendo legno, l'ho prendo tutto, tanto tanto il carbone per cui, non posso, ecco posso correre ok um, qua cosa c'è di sicuro, ecco finisce tutto uh, io direi di mangiarmi le mele anche perché il pane tanto mi abbastanza qui c'è una caverna si sì. ci metto, sembra scavato apposta vabbè ci metto l'acqua eccoci qua, nella mini mini mini caverna nella mini mini no, no. eh, andiamo di qua ah questa è dove fino okay, a è una caverna bellissima ah ecco la vera caverna e eh, forse nemmeno questa è la vera caverna no anche okay, questa è oh mio dio forte mi un infarto mi ero dimenticato che morti non li sento avrò disabilitato il suono però le esplosioni si sentono perfetto Poi ti muori nella lava muori c'è muori c'è appugni proprio lezzo azioni musica e suoni. ecco. tutto il massimo deve essere e a 50% perfetto E mangio queste piccole ostrette. Meglio tornare a chiedere e andare a casa. Andiamo a casa. Che andiamo. Andiamo a casa. Saliamo qua, caso mai, mi faccio. Proprio caso mm. Devo trovare un posto dove farmi una casa, ma siccome per adesso... Non ho... Ai, non ho... Non ho, non ho, no, no, no, no come per adesso. Non so dove stare. Per una spada. Un piccone. E, e sì, anche una passo E prendo il cibo. Poveri maiolini, scusatemi, ma sono proprio due più forti. Assaggiamo il zombino. Sali. Sali. Ecco. Ecco. Sempre che muoiono cadendo, sti maiali. Vado, o non ce la fanno stare in piedi. no oh, ecco, la devo prendere il ferro. Vado, vado queste cagnolini me le mani che non ti lo posso fare con me. si metto pezzi di ferro con jimbo ci faccio la spada più comune e con gli altri tre vabbè già cioè sono quasi a 10 minuti cioè manco il tempo perciò faccio... la casa me la faccio laggiù da dove ci vado? vai di qua perché sono un pro palpur eh, ovviamente ovviamente ovviamente e quindi vado di qua non devo sprecare nulla perciò uso la terra hm. Oh mio dio no Oh mio che caspita vado allora. Andiamo a nuoto Non muore su palla Cazzo! In pietra Ok saliamo Sono quasi morto grazie alla cagata che ho fatto mentre finisco di prendere il campone faccio già sono a 10 minuti perfetto ok facciamo ingrandisco un po' se l'ago non è colpa mia ma del computer e se si sente piano e se, se, se, se, se. e se si sente piano non è colpa mia ma del microfono devo eliminare dai rompi rompi, rompi, rompi, tutto, rompi, rompi, rompi, rompi, rompi, tutto dai, veloce cioè dai dai dai dai dai dai dai dai prima di che si vanno le anche prima che ci sono un quarto ora solo per questo la cassa, nella cassa vabbè l'ho dimenticata la... da eh, noi abbiamo capito il tavolo da lavoro che è eh, ecco questo lo giro qua questo faccio qui si ehm. sta facendo notte no non è una cosa dire non si sta facendo notte boh vabbè non mi interessa per adesso devo mettere a cuocere il ferro craftarmi una porta tre porte, scusate giusto faccio voltare anche la posso mettere qui una con, così non mi ricaspito l'ho messo qua potremmo che mi sto facendo un si, sì. perciò dura più o meno un quarto più 20 minuti no 20 minuti aspetta dico dura 12 minuti 12 ore 12 minuti ok invece 12 ore 12 minuti logica però non l'abbiamo dimenticato <coughs> ok il legno è rimasto morti um, sono anche penny questa però non è una skin che avevo cioè la mia skin ufficiale ma è un'altra sempre simile a questa però con vestiti diversi con gli occhiali con eh, i capelli tipo in 3 d yes e boom boom boom prendo alla fine questo questo si sì, film, certo alla fine questo video è durato quasi un quarto d'ora Ok E quindi ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace eh, iscrivetevi se per, per vedere altri video come questo E eh, commentate anche per eh, E se volete ditemi quello che posso fare Cioè altri giochi ehm, ecco continuare Minecraft fare altre cose di Minecraft e giocare altre cose online come nel video di un video scorso e niente ci vediamo in, in un prossimo video bella